Due mesi di stop, un'ora e 32 e mezza pre-infortunio, ce la farà oggi la nostra Silvia a correre a 4 al km nel test post ripresa. Ma per capirlo partiamo come al solito dall'inizio, la giornata si preannuncia perfetta, le mie sette telecamere per riprendere in pista sono davvero adatte a questo evento davvero fantastico. E' così oggi, abbiamo cambiato location, dovevamo farlo in pista così eravamo più comodi per, prendere, per fare video, prendere i tempi, ma siamo alle fabbriche di Garbagnate, uno dei posti più brutti, credo, della terra, però. Una volta capito che non sarà così facile, impostiamo con il coach il programma del giorno. Silvia fa... 3.000, 2.000, 1.000 con recupero 4 minuti, poi vediamo come arriva devastata dopo il 3.000. Ma prima verifico che Silvia sia perfettamente a suo agio, soprattutto sapendo che dal suo punto di vista psicologicamente questo è un test fondamentale. Eh, oggi l'Andrea vuol farmi fare un test e lo odio già in anticipo, intenso intenso, ni nel senso che mi ha fatto fare qualche medio, quindi in autonomia però, e... Mi sembra di, di dare il massimo ogni volta. Diciamo che guardando il tempo e un tempo che dovrebbe essere veloce, sì, è il primo. Dopo qualche minuto in cui la tensione è davvero palpabile e i minuti restano interminabili, ne approfittiamo sia per svolgere il riscaldamento che per gli allunghi del caso. Il solito riscaldamento che consigliamo: 15-20 minuti, qualche allungo, magari gli incominciamo a dare qualche occhio sulle allunghi quando passi qua al primo giro l'appi e poi l'appi al secondo e l'appi al terzo che ti fermi eh. fondamentalmente è la terza quarta volta che la vedo correre l'ho beccata in riscaldamenti faticamenti, dove non era propriamente rosa prima e nei riscaldamenti pregare un trail a Brescia quindi... Oggi la vediamo ancora in maniera diversa, diciamo da fresca. In quel momento la curiosità del recensore è davvero palpabile, sono molto curioso di quale scarpe utilizzerà. Per fare le ripetute le SL2, le Adidas SL2, che sono quelle che usavo anche in gara, nelle ultime gare che ho fatto, comunque e comunque per le ripetute quindi abbastanza veloci Andrea avrebbe voluto farmi usare le Invincible che invece sto usando adesso le ho usate per fare default e riscaldamento e soprattutto delle sue dinamiche di corsa concordiamo con il coach che il ritmo non sarà di 4 km ma di 4.03 diciamo che l'allenamento sarà predittivo più o meno per un 5000 più o meno proprio dopo tiriamo qualche conclusione l'idea era di non ammazzarla con un 5 km qua su strada ma di spezzettargli un pochino il lavoro adesso ti metto i sensori del RunScribe per le, per la tua, per le tue dinamiche di corsa cosa pensi che troveremo? Eh, che sono un po' tutta sbilanciata ma siete pronti per fare gli allunghi guarda io ho deciso che non li faccio anche perché era il compleanno dei, non so, del figlio di mio cugino chi è che per me e ho mangiato un pochino in un'ora circa e quindi è meglio che non faccia niente infatti sono contento che Silvia non mi abbia chiesto di dargli una mano e... Silvia sì, allora ma non hai le scarpe un po' troppo larghe uh. ma Andrea aveva timore ma mi ha confessato che ho le scarpe un po' larghe io boh, sono abituata a usarle così però se il professionista dice che sono larghe le stringo al primo giro sembra procedere tutto bene tranne forse la presenza infinita di macchine in mezzo alle macchine chissà quante ce ne tira dopo comunque è davvero zona pessima per correre eh, allenamento direi in questo periodo dell'anno troppo cattivo ma è un test Silvia sembra davvero di buon umore no adesso dirò una cosa ai follower ai <ride> suoi follower eh. lui mi segue su Strava io <ride> non lo tanto. seguo ma saranno tutti d'accordo con me nessuno è d'accordo sì perché alla fine sembra che ho fatto 6 km <ride> <ride> a raccogliere i funghi <ride> e invece le pause le non si fanno Andrea ma, ma perché fai il recupero da fermo no Max, ma io non posso allenare dalla gente sì, del genere sì, sì, sì. Cioè hai capito cosa fa, ho stoppato l'orologio per lo recuperi perché se no gli viene una media troppo bassa, capisci? ma va bene, però perché fai il recupero oh, da fermo? no, va bene! recupero da fermo, te l'ho detto, è un allenamento che più o meno ci dà il ritmo del, del 5.000, se la faceva recuperare attiva veniva nettamente più lento. quindi, poi non so, forse veniva quello del 10.000 boh. Dovremmo provarla, sta cosa. Alla seconda ripetuta, complice anche la durata più breve, eh, noto che Silvia sta migliorando i suoi tempi, ma al tempo stesso vedo che la sua biomeccanica di corsa in effetti sta peggiorando. Quindi chiedo l'Umi al coach. Non lavora bene di piedi, te l'ho detto, alza un sacco la putta, è stranissimo, um, sembra quasi che debba attaccare di tallone, poi ci attacca, ma non troppo. Uh, fa tanta fatica, non è... Non è una corsa boh, sciolta. Silvia conclude spettacolarmente la sua seconda ripetuta, è 4,02 km e quindi le voglio chiedere le sue sensazioni del momento. Nel partire, probabilmente cioè, mi è partito il dolore sotto il gluteo, che è l'inizio di tutti i dolorini successivi. Però vabbè, è una roba che accuso che ogni tanto mi parte. Silvia, sì, ma che infortunio hai avuto? Allora, l'ultimo stop è stato a causa della bandelletta infiammata, in pratica, quindi il classico. E mi hanno iniziato le fitte al lato esterno del ginocchio destro. Per un po' ho corso sopra, come tutti, sbagliando sul dolore, sperando che passi, eccetera. A una certa... il ginocchio mi ha lasciato per terra. Invece com'è andato questo secondo giro? La morte. La morte. Però ero distratta, eh, ma quando mi stancho, Cioè una certa sono distratta. O se sono troppo in fatica mi metto a pensare a tutti i santi del paradiso. Oppure se sono molto scialla. La terza ripetuta è comunque quella della verità, la concentrazione alle stelle, sembra che lei per vincere la sfida debba correre a 3,58 al chilometro, Vediamo come si comporta. In effetti, Max, come direbbe Marta, magari le non interessa. <ride> 3, 2, 1, vola! Ciao Max, è partita, non l'hai seguita? Mamma mia, guarda che bello che sono! La corsa però sembra fin dall'inizio un po' più sbilanciata, al punto tale che l'appoggio di tallone diventa sempre più evidente. I sensori racconteranno comunque anche una leggera pronazione soprattutto sulla parte del piede destro, cosa che non ci sorprende il piede destro che è quello della bandeletta. Ma l'arrivo è davvero trionfante. Allora Silvia com'è andata l'ultimo? 6 sotto i 4 o no? 3,52 3,52? quindi ce l'abbiamo fatta ho vinto una pizza hai vinto una pizza? no eh? non è vero e i, ba e i baci perugina di, di Andrea Oh, te li do io? Sì! da Andrea no, avevo voglia di fermarmi a 200 metri dall'arrivo o dalla partenza? dalla no l'arrivo era meglio della partenza Certo che te sei mi fai i video appena finito il lavoro e è la persona, non sei corretto No, Max. ma sta dimostrando, vuole dimostrare che ne ho ancora Guarda ti dico 5.000, 5.000 secondo me adesso è davvero sui 4.5 almeno e 4.15 forse sul 10k, vediamo poi chi avrà ragione La morale della storia è che c'è sempre una morale è che affidarsi a un coach, soprattutto nel caso in cui ci sia un infortunio, è fondamentale per riprendere al meglio. Ovviamente il nostro consiglio è quello di riprendere in maniera indolore evitando allenamenti troppo intensi fin dall'inizio. Sappiate però che il coach vi potrà consigliare al meglio. E adesso a livello di infortunio pensi di esserti ripresa? Eh, spero di non ricapire, tombolarci, nel senso che un po' stringo i denti Va meglio pian piano, da tenere monitorato sempre qualche dolorino, però si va, si va lo stesso. Tra l'altro avevo promesso la recensione delle Nova Blast 2, e in effetti nei prossimi giorni ci sarà, Faccio una seconda promessa, se questo video dovesse raggiungere le 5000 views, recensirò anche l'SL 2.0, la versione 3 di Adidas che è appena uscita che secondo noi potrebbe essere una scarpa dal miglior rapporto qualità-prezzo, soprattutto tra qualche mese. Per il resto, e fatemi sapere se vorreste essere ripresi per una prossima sfida, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao e buon San Valentino!